Architetto De Lucchi, l'installazione eh, di quest'anno che lei ha curato è La Passeggiata, come metafora di un nuovo ambiente di lavoro. Perché La Passeggiata? Beh, Camminare vuol dire mettersi in moto, cercare una, una meta, un obiettivo e questa è proprio la, la storia dell'uomo, non stare fermi e cercare sempre una ragione per per raggiungere qualche cosa e per evolvere qualche cosa che esiste, per migliorarlo. In questo senso direi che il mondo del lavoro, eh, in, questo, in questo concetto, in questo riferimento, raccoglie tutta la sua essenza e tutta la sua ragione d'essere. Ha senso andare in, in ufficio a lavorare se questo produce qualche cosa e migliora qualche cosa della propria condizione al di là dello stipendio. Anche perché oggi si lavora dappertutto, si può lavorare benissimo in casa, al parco, eh, negli autogrilla, in autostrada o nelle stazioni e negli aeroporti. Quindi eh, bisogna anche cercare una nuova ragione per andare in ufficio e bisogna anche cercare una ragione per cui gli uffici attraggono e rendono l'ambiente più stimolante, più, più creativo, più comunicativo. Eh, la passeggiata vuol dire questo, non si va in ufficio per mettere per mettersi la testa tra le mani e uscire dal mondo, ma si va in ufficio per incontrare gli altri, per, per vedere delle cose diverse, per lasciarsi influenzare, stimolare e, e dare vita alla propria esistenza. Grazie.